C'è una cosa che succede a chi fa video, una cosa che però a me ancora non è successa. Quando uno comincia a fare video, lo fa perché ha tempo da perdere, un po' così per cazzeggiare. Poi, con l'avanzare del tempo, comincia a diventare minimamente conosciuto. Con questo avviene un cambiamento, muta il comportamento dei tuoi amici. Prima tutti ti dicevano ma che li fai a fare sti video, poi dopo continuando sempre a dire queste cose. Poi ci sarà qualcuno che vi farà delle richieste. Ci sarà chi vi chiederà alcuni tipi di video. Ma allora siete fissati, mettetevi lo giusto. E ci sarà chi vi chiederà di fare un video per qualche evento. Ecco, a me non era mai successo. Fino a qualche settimana fa. Ancora me lo ricordo. Era la giornata rocciosa quando ricevetti quella telefonata. Da quella telefonata uscì una richiesta: quella di fare un video che solo io potevo fare. Un video con un livello di tresciaggine non calcolabile. Senza dirvi troppo, vi lascio al video che è riuscito. Salve a tutti, questo è il video per introdurvi alla prima edizione del Torneo Malate di Bigiardo. Il torneo si svolgerà il 29 dicembre al Koala. i partecipanti a questo monumentale torneo sono Roberto, il maestro Guglielmo, l'antagonista Claudio, il cimabue Davide, il temporeggiatore Simone, il conquistatore Christopher, l'allievo Andrea L'Apostolo, Simone Lo Seyman, Flamigna, la Flame Alessandro, lo sdrumatore. Lo so, lo so, ma non prendetevela con me. Vi avevo avvertito. Quindi se qualcuno vi fa queste richieste, accettate perché alla fine è divertente. E anche un modo per fare qualcosa di diverso rispetto ai soliti video. In fondo che vi costa? Visto che poi potreste fare i paracuri e usarlo per fare un video dopo che sono due mesi che non esce un video decente.